Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it, tutorial dedicato alle particelle in Adobe After Effects. Prima di iniziare però voglio ringraziarvi perché siete oltre 15.000 a seguire questo canale YouTube. Un piccolo numero che però per me è molto importante che mi motiva e mi dà la forza di andare avanti con la produzione di altri tutorial ricordo che per gli abbonati ci sono i tutorial avanzati i corsi meglio ancora di premiere pro di after Effects. e recentemente stiamo producendo anche il corso di editing audio con audition quindi per 3 euro al mese e tre caffè che mi offrite trovate appunto dei corsi completi eh, che fanno probabilmente al caso vostro se amate il mondo del video making altrimenti ecco iscrivetevi a questo canale youtube grazie per averlo fatto e ci sono comunque ogni tanto dei tutorial aperti e disponibili per tutti quanti voi come quello di oggi oggi parliamo delle particelle beh diciamo intanto che il concetto di particella non è specifico di after effect ma è specifico un po nel del nel mondo eh, degli effetti speciali della computer grafica con le particelle si possono creare effetti un po più complessi un po più evoluti come per esempio il fuoco, il fumo, l'acqua eh, o anche piccoli stormi di uccelli che volano e che compongono scritte in aria. Quando vedete nei film eh, tanti oggetti che tutti insieme poi si muovono e fanno qualcosa, molto probabilmente sono stati realizzati con effetti particellari. Eh, oppure semplicemente cose astratte come queste scie luminose, eh, che potrebbero essere utilizzate per delle transizioni per esempio o anche ecco il classico esempio in cui vengono utilizzate le particelle per esempio eh, sono il fuoco il fuoco è l'esempio principe eh, in cui le particelle vengono impiegate oppure visto che siamo sotto periodo natalizio un altro bel effetto che si può andare a creare con le particelle è quello di una nevicata ecco il periodo è quello la neve scende, scende, scende e poi piano piano si va a depositare in terra un prato per esempio che in origine era bello verde quando viene coinvolto da una nevicata così importante piano piano diventa eh, completamente bianco quelle che vedete davanti a voi sono particelle che muovendosi soggette a forze per esempio la gravità ecco, interagiscono tra di loro o con l'ambiente circostante creando degli effetti molto interessanti. Diciamolo subito, con After Effects, eh, con i plugin che ci sono di default, non è possibile fare grandi effetti. Quello che state vedendo sì, è stato realizzato con il plugin presente di default in After Effects, però cose più complesse ehm, eh, purtroppo per voi e per noi eh, richiedono plugin di terze parti che in qualche modo espandono le possibilità che sono già disponibili di default con After Effects altre cose molto più complesse non so per esempio la penso alla simulazione dei liquidi ok o di eh, dinamiche molto più complesse ecco, richiedono invece software diversi da After Effects penso a Houdini che è un software specifico per gli effetti speciali dinamici o Real Flow fantastico software specifico per esempio per l'animazione di, di liquidi eh, o, o software um, diciamo veri e propri software 3D, come possono essere cinema 4D o Maya, ancora ancora meglio. Eh, però ecco, questo non vuol dire che noi con After non possiamo fare nulla. Quello che state vedendo davanti a voi è stato fatto con il modulo di default di, di, di partenza, ecco, delle particelle di After Effect. Ah, come si fa a creare delle particelle in After Effect? Beh, la prima cosa è creare un solido, quindi New, Solid. Scegliete il colore che preferite voi, e in influente lo chiamiamo per esempio fuoco ed ecco che abbiamo creato un solido Ho oh, un consiglio quando create le composizioni per lavorare con le particelle specie all'inizio non serve creare delle composizioni in 4K, ricordate che eh, le particelle richiedono eh, molte risorse al vostro computer, quindi soprattutto se siete alle prime armi non andate troppo in là con la risoluzione, tenetevi bassi, 1280x720 vanno più che bene come valori iniziali per iniziare a giocare. Okay? La nostra, il no, creato il nostro solido, applichiamo l'effetto per creare la eh, simulazione delle particelle. Trovate il tutto dentro al menu simulazione tra gli effetti e troverete due tipi di particelle che potete utilizzare Particle System 2 o Particle World. La differenza è che il primo è 2D e il secondo è 3D. Vale a dire il primo può animare particelle solo sull'asse orizzontale e verticale mentre il secondo effetto aggiunge anche la profondità. Per creare il fuoco utilizziamo il primo Particle System 2. Eccolo qua. Ma andiamo in play e questo è quello che abbiamo, una fontana di fuoco, mm. o meglio di scintille, meglio ancora. Ci sono pochi parametri, a dir la verità, con cui è possibile giocare con questa versione base del plugin. Eh, la prima è il birth rate, la birth rate, ovvero la quantità di particelle che vengono prodotte eh, ogni istante. La longevity, quindi quanti secondi deve durare una particella, vediamo intanto questi primi due valori come dicevo la birth rate, la quantità di particelle che vogliamo vengano prodotte in ogni istante nella nostra scena mentre la longevity ci dice quanti secondi una particella può vivere ecco se facciamo durare una particella a pochissimi istanti vedete che le particelle nascono e muoiono immediatamente se aumentiamo questo valore chiaramente le particelle hanno una vita un pochettino più lunga è importante ricordare il concetto di vita di particella quando parliamo di particelle in generale perché una particella viene prodotta quindi nasce ha una sua evoluzione e poi muore quindi ricordate nascita e morte anche per le particelle sono fondamentali vedremo tra un secondo perché producer producer è il produttore dove vogliamo far nascere le nostre particelle eh, nello specifico questo che vedete qui è il producer ok potrei far nascere le particelle in alto a sinistra per esempio o le potrei far nascere in basso a sinistra Olè, scusate in basso a destra dicevo eccolo qua ricordate che tutto può essere animabile quindi se io faccio partire le mie particelle da qui metto un keyframe vado un pochettino avanti e porto questo producer in basso vedete che le particelle vengono animate no? il producer viene animato e anche il movimento del produttore in qualche modo influisce sul modo in cui si muovono le particelle stesse vedete e eh, ma Torniamo indietro per adesso e rimaniamo semplici, riportiamo il nostro producer al centro della nostra, della nostra animazione. La grandezza del nostro produttore ha un raggio X e Y, di default è 3 e 3, però io potrei far diventare questo produttore molto più grande, per esempio, come se fosse grande quasi quanto il nostro schermo. Vedete che adesso le particelle vengono prodotte in questo cerchio, okay? delimitato da questi due valori. Posso anche farlo molto più piccolo, 1, 1 per esempio, o a che posso dare un valore soltanto ad una dimensione, aumentare soltanto una dimensione. Quindi se io espandessi soltanto l'asse X, vedrei le particelle prodursi praticamente lungo questo asse. Ed è quello che potremmo volere per creare, per esempio, l'effetto di un fuoco. Abbasso tutto ed ecco che le particelle vengono prodotte eh, qui in basso, come se qui ci fosse un terreno per capirci. Poi c'è la fisica che influenza le particelle, vale a dire come devono comportarsi le particelle una volta che sono nate, c'è la velocità, la velocity eh, che diciamo, indica la forza che hanno le particelle una volta che sono nate, la possibilità delle particelle di ereditare la velocity per esempio dal movimento ricordate prima abbiamo mosso il nostro producer ecco qui possiamo indicare se far influenzare il movimento delle particelle dalla velocità del produttore oppure no la gravità la gravità sapete bene che cos'è no se io vado a vedere queste particelle quando nascono poi cadono no? perché sono soggette a una forza di gravità Potrei anche invertire la forza di, gravi di gravità e portarla a meno 1 per esempio. E adesso le particelle appena sono nate oh, schizzano verso l'alto, ok? Ehm, vi do una brutta notizia, non ci sono dei valori standard per fare qualche cosa. Purtroppo, nel senso che l'unico modo che avete per giocare con le particelle è sperimentare voi stessi e, e trovare un giusto compromesso, okay? eh, Riportiamo tutto basso come era prima, abbiamo delle tipologie diverse di animazione. Abbiamo la default che è l'esplosion, l'esplosione, abbiamo un Fractal Explosion, un twirl, un, twi un twirly, un, twirl, un, twirl, un vortex, fire direction, eccetera, eccetera. Per l'esempio esempio, del fuoco proviamo Fire, no? Ecco, Fire già dà un'animazione alle nostre particelle più simile a quella che potrebbe avere per esempio un fuoco, okay? In questo caso per esempio notate come la forza di gravità 1 stia ad indicare che le particelle vanno verso l'alto e non più verso il basso come era per esempio poc'anzi. Um, abbiamo poi il tipo di particella perché noi di default vediamo queste particelle rappresentate come delle linee ma potrebbero essere delle stelle star o potrebbero essere per esempio delle shaded sphere delle sfere in qualche modo eh, con, una, eh, loro, eh, con, una, con una loro pesantezza eh, con una loro geometria vedete? quindi più solide al centro e, e più eh, eh, trasparenti a, a, ai, ai bordi ok? abbiamo un'altra tipologia la faded dove il passaggio dal punto più solido che è al centro a quello meno solido che è all'esterno è più graduale eh, bubble, sono delle vere e proprie bolle quindi più, più opache de, eh, al centro che, eh, più, scusate, trasparenti al centro rispetto al punto esterno e, e altre tipologie di di, di, di, di, di, di diciamo di, di particelle che adesso non andiamo a vedere una per una ma che potete per esempio giocare con cui potete tranquillamente giocare da voi per vedere il tipo diverso e differente di particelle ecco questi sono dei cubi che si muovono un po' come un fuoco ondeggiano come un fuoco però non sono il fuoco per poter creare un fuoco per esempio potremmo utilizzare e in generalmente vengono, viene utilizzato eh, le faded sphere le sfere, le sfere appunto eh, che abbiamo visto poc'anzi eh, perché utilizziamo questo tipologia di sfere intanto aumentiamole perché chiaramente è il tipologia di eh, di, di, di particella che più ci può aiutare a creare l'effetto, per esempio, di un fuoco, ok. Uh, adesso andiamo a modificare, per esempio la grandezza di queste particelle perché noi abbiamo detto prima, se ricordate bene, che una particella ha una vita, nasce e poi muore. Noi possiamo indicare alla particella appena nata quanto deve essere grande e possiamo indicare alla particella quando sta per morire quanto deve essere grande. Bene, aumentiamo un po' la grandezza della particella quando si avvicina alla sua fine, anche un po' la particella quando nasce e andiamo a vedere che già queste due piccole modifiche hanno modificato l'aspetto del nostro, del nostro fuoco, ok? Eh, andiamo a modificare anche i colori, per esempio. Anche per i colori, abbiamo un colore per quando la particella nasce, in questo caso giallo e un colore per quando la particella muore, per esempio rosso. Andiamo a dare dei colori un po' più simili a quelli che potrebbe avere un fuoco, ok. E utilizziamo una sorta di, eh, di, di valore che indichi come le particelle devono comportarsi quando si sovrappongono cioè se due particelle sono una sopra l'altra cosa, cosa deve succedere? Ecco a, impostando il valore aggiungi i loro colori in qualche modo si sommano e in questo modo ne possiamo avere un effetto un po' più simile per esempio alla, al, nostro, al nostro fuoco ora io avevo creato in passato ecco qui questo effetto di, di fuoco e avevo impostato per esempio questi valori. Avevo dato una velocity a 1, avevo diminuito di poco la, la gravità e sostanzialmente sono andato a modificare di poco la grandezza delle particelle e anche qui ho aggiunto add alle particelle. Chiaramente ho animato la birth rate per fare in modo che all'inizio eh, non ci sia nessuna produzione, poi la produzione aumenta e poi ritorna ad essere zero e ho impostato una vita delle particelle ad 1,4. Proviamo a reintrodurre questi valori anche in questa nostra animazione. Anche se, ripeto, purtroppo non c'è una regola eh, ben precisa quando lavoriamo con le particelle, la cosa migliore che voi potete fare è sperimentare voi stessi e cercare il valore che fa al caso vostro. Purtroppo, lo ripeto, non c'è una regola adatta a tutte, a tutte le situazioni. Mi piacerebbe, mi piacerebbe dirvi di sì, ma eh, purtroppo una regola non, non c'è precisa ok aumentiamo ecco non ricordo che tipologia di eh, ecco anche qua avevo utilizzato delle shaded, delle shaded faded sphere eh, fade out 85 fire come tipologia di effetto ok dovremmo più o meno esserci simili però ecco se dicevo non c'è purtroppo una regola precisa per quanto riguarda la, la creazione delle particelle perché eh, chiaramente molto dipende da, dalla situazione da quello che voi state che voi state creando eh, per esempio nella vecchia animazione questa qui il valore di gravity impostato a 0,9 andava più che bene eh, in questa animazione probabilmente devo abbassarlo a 0,5 questo per dirvi che la cosa migliore che voi potete fare quando lavorate con le particelle è sperimentare, assolutamente sperimentare. Quindi produciamo 0, diamo un po' di tempo, portiamolo a 100 e poi lo riportiamo per esempio a 0. E abbiamo... Una sorta di vampata ok potremmo anche aumentare un po più la velocità la, la longevità delle particelle portandolo a 1,8 secondi vediamo come cambia E questa è la parte che porta via più tempo quando si fanno questo tipo di simulazioni vale a dire provare provare provare e vedere le cose come, come cambiano modificando i, i valori eh, modifichiamo per esempio la velocity vedete modificando la velocity diminuendo questo valore cambia il modo in cui le particelle la forza che le particelle hanno durante la loro nascita ecco per esempio noto che è troppo bianco no? scompare completamente il rosso allora probabilmente posso andare a modificare un po' il colore per ridare un pochettino più di giallo che avevo perso eh, con la quantità di particelle prodotte come per esempio posso dare un pochettino più di rosso vivo alle particelle ed ecco quello che abbiamo creato ok si può fare molto meglio ecco in pochi minuti questo è quello che abbiamo, che abbiamo creato. Okay? Ripeto, si può fare molto meglio. Bisogna perderci un pochettino di tempo e lavorare un pochettino con, con i valori. Eh, ricordandoci, come vi dicevo, che non c'è una regola ben precisa, ma bisogna provare, provare, provare. Eh, mi fermo qui. Per adesso vi ringrazio per questo breve tutorial dedicato alle particelle. Magari prossimamente vedremo anche come creare la neve che cade. Anche qui, ve lo faccio vedere molto rapidamente, ho utilizzato invece del, del, delle particelle 2D, ho utilizzato le particelle 3D. Quindi il particle... Eh... no no, vediamo un po'... sì sì sì, sì ho utilizzato una telecamera... Eh, anche qui si sì, è utilizzato le Particle World che mi permette di utilizzare anche un, un terreno eh, però come potete vedere che più o meno i concetti sono gli stessi c'è un Bird Rate, una Longevity, c'è sempre il Producer che però in questo caso contempla anche un'asse Z, abbiamo un tipo di animazione che in questo caso invece del Fire ho utilizzato un Fractal Omni eh, anche qui, come ho fatto? Ho semplicemente sperimentato, non ho fatto nulla di che, eh, ho utilizzato le Shaded Sphere e altri valori che mi hanno permesso poi piano piano, di andare a creare questo effetto di neve che scende e che si va a depositare sul terreno. Però magari di questo ne parleremo meglio in un prossimo video tutorial. Per il momento vi ringrazio, se non sapete utilizzare After Effect e volete seguire il corso introduttivo abbonatevi a questo canale YouTube, costa solo 3 euro al mese, 3 caffè che mi offrite al mese per me è importantissimo per andare avanti con questo progetto. Oppure iscrivetevi, commentate, condividete, mettete like, partecipate a questo canale YouTube e aiutatelo a farlo crescere. Grazie, grazie, grazie e al prossimo video tutorial.